Buonasera, siamo in compagnia del professor Joseph Banno e del professor Gabriele Antonini. Grazie di essere con noi, welcome Grazie. in Italy. E parleremo di medicina rigenerativa, dell'importanza dell'utilizzo delle cellule staminali. In questo caso parliamo di urologia, di andrologia e di ginecologia, quindi di plasmacellule arricchite. Vediamo per quali pazienti, per quali patologie. Il professor ci introduce un po' questo mondo che in Italia è ancora poco conosciuto, ma in America poi ci spiegherà il professor Banno è estremamente conosciuto e risolve moltissime problematiche. Diciamo che in Italia è già conosciuto per i trattamenti ortopedici, per i trattamenti estetici e per i trattamenti odontostomatologici. Questa dell'Urologia e dell'Andrologia è una novità e arriva direttamente dagli Stati Uniti grazie alla collaborazione internazionale sul territorio americano tra il professor Joseph Banno e il professor Paul Perito, che si trova a Miami, in Florida. Eh, diciamo che è, è un campo da scoprire, è un campo medico ancora da scoprire, i risultati, le, le prestazioni che queste plasmacellule hanno offerto negli Stati Uniti ci lasciano sperare molto sulla eh, ottima riuscita del, del trattamento. I campi di applicazione sono ovviamente quello maschile e quello femminile, parliamo di disfunzione erettile, parliamo di indurazio penis che è una patologia che prevede comunque una curvatura del pene che non permette all'uomo di avere un'attività sessuale normale, ma soprattutto in campo ginecologico, in tutte quelle condizioni di dolore pelvico nella donna che sono frequentissime, di incontinenza urinaria eh, leggera o moderata, distress stress incontinence, quindi perdere delle, delle, delle gocce di urina facendo delle, dei, dei piccoli sforzi, quindi tossire, ridere, che è una cosa frequentissima nel, nel sesso femminile e soprattutto nella dispareunia, quindi quel dolore riferito eh, dalle donne durante i rapporti sessuali. Professore, vediamo anche che tipo di procedura, di cosa stiamo parlando e esattamente come vengono usate le plasmacellule. La procedura delle plasmacellule è una procedura autologa che si attiva prendendo il sangue del paziente e lavorando in una macchina speciale che ne arricchisce le qualità. Le plasmacellule arricchite, uscendo dal macchina, vengono rimpiantate nel tessuto intersale. La forza di queste plasmacellule è quella di ringiovenire il tessuto e soprattutto a livello vascolare e a livello nervoso, perché sono attrattive di cellule staminali, già presenti nel nostro corpo, che vengono riattivate proprio da questo processo e quindi c'è una, una rigenerazione intera del tessuto nel campo maschile individuiamo soprattutto tre gruppi di pazienti il primo è un paziente che soffre di deficit perettile il quale non ha più grossi benefici o grosse risposte dagli inibitori commerciali, il diagra o di le vite il secondo gruppo di pazienti sono per pazienti che Anno, soffrono della malattia di Laperoni ossia una curvatura severa del pene un terzo gruppo di pazienti un aiuto proprio per l'impianto ipotesi in questo campo la PAP prepara a livello proprio di tessuto e di vascolarizzazione i corpi cavernosi e tutta la parte vascolare del corpo eh, professore anche vediamo quali sono i vari passaggi i vari step del, del tipo di, di trattamento The blood, 60 of blood. viene prelevato il sangue dal paziente attraverso un periodo ematico di circa 60 ml questa quantità di sangue viene messo in questa macchina speciale di altissima tecnologia di qualità e anche sicurezza completamente chiusa quindi al di fuori di qualsiasi batterio il plasma così ottenuto, con queste plasmacelle così arricchite, vengono reinserite nel tessuto interessato. In in un aggiornamento del tessuto si ha dopo circa 12 mesi, ma 12 settimane per notare il pieno effetto. Professor Antonini, anche quanto è importante che questo tipo di informazioni siano conosciute, perché poi probabilmente sono problematiche, sappiamo quanto private, quanto intime, quanto difficili anche da confidare al proprio medico e la possibilità di un approccio che non sia chirurgico, che non sia farmacologico e quindi comunque che sia anche estremamente naturale, penso che sia un, una via nuova che debba essere eh, conosciuta da tutti i pazienti e proposta. Assolutamente, l'informazione, soprattutto nel campo andrologico, dove non esiste il passaparola, perché un uomo che soffre di disfunzione rettile non, non ne parla, molte volte non ne parla neanche con la moglie, quindi chiude da un punto di vista di rapporti interpersonali il, il proprio mondo nella disfunzione rettile. Fare diffusione, e oggi grazie a tanti portali web, a tante informazioni online, aiuta l'uomo a capire, a orientarsi. Sicuramente avere a disposizione una tecnica non invasiva che viene effettuata in ambulatorio, che non prevede effetti collaterali, perché parliamo di un prelievo autologo, quindi il paziente, il paziente ha il, la possibilità di avere il suo sangue reiniettato all'interno dei corpi cavernosi, questa soluzione potrebbe essere veramente un, un qualcosa di rivoluzionario. Credo anche che sia importante poterlo proporre alla coppia insieme, perché comunque ci sono problematiche, magari maschile e femminile, e good for La problematica sessuale è una problematica di coppia, la distruzione è una distruzione di coppia, una distruzione rettile per l'uomo e una distruzione sessuale per la donna. Soprattutto la donna, dopo la menopausa, presenta un tipo di problematiche e di sensazioni che non ha mai vissuto prima: dolori pernici, perdita di urine e soprattutto una quasi assente lubrificazione. In questo senso, il PRP è veramente la soluzione ideale. Anche per la donna, ed è la soluzione di coppia. Perché una disfunzione erettile e una disfunzione sessuale della donna possono essere curate insieme. Professor Antonini, un grande capitolo di problematiche ginecologiche e urologiche è quello legato ai tumori. Menopausa forzata nei tumori femminili, i grandi problemi di incontinenza e disfunzione rettile nel caso di prostatectomia radicale. In questo caso il, la plasma cellula che opportunità possono offrire ai pazienti? Ma sicuramente con la prevenzione al giorno d'oggi ormai i tumori vengono diagnosticati in età sempre più eh, precoce, quindi soggetti giovani, soprattutto maschili, a 50 anni con l'utilizzo del PSA hanno una diagnosi di tumore alla prostata che inevitabilmente una volta eh, finito il percorso oncologico determina un'alterazione importante della qualità di vita. La stessa cosa avviene nelle donne. Le PRP possono avere una valenza importantissima nella riabilitazione. Dal punto di vista andrologico esistono delle riabilitazioni empiriche, nel senso che ogni medico attua una riabilitazione come crede sia meglio. Non esistono dei protocolli standard, non esistono dei protocolli che poi realmente riabilitano. Perché? Un conto è trattare il paziente on demand un conto è riabilitare. Riabilitare vuol dire ripristinare una funzione, cosa che nel 90% dei casi non avviene mai. Le plasmacellule potrebbero avere un significato determinante per rigenerare il tessuto vascolare e quindi favorire una vera riabilitazione sia dal punto di vista dell'erezione ma anche nel dolore pelvico nella donna che è affetta eh, da patologia oncologica. Una condizione molto rara e anche molto difficile da di diagnosticare, ma estremamente invalidante è la vulvodinia. Eh, vediamo anche per queste donne che opportunità. So ha Molte donne che soffrono di vulvodinia, abbiamo avuto un modo di curarle in maniera assolutamente naturale con i e con esercizi che aiutano la riabilitazione con enormi successi e con grande soddisfazione per sicuramente l'incontinenza maschile e femminile è una problematica non solo clinica ma anche sociale e vediamo a volte pubblicità che proprio tendono a far comprendere come magari l'utilizzo di un certo prodotto possa restituire serenità a una donna che con incontinenza si chiude in casa e per l'uomo ovviamente è la stessa cosa questo può essere un passaggio anche per restituire qualità di vita. Sicuramente, per l'uomo è una condizione disarmante, l'uomo non vive più, non tanto il fatto di perdere l'urina, ma il fatto di maleodorare, okay. di non poter più avere una, una vita sociale, un, un rapporto con le persone, perché purtroppo la, la condizione non, non prevede comunque un... Una, una relazione sociale, un rapporto sociale importante. Le donne invece sono abituate con il ciclo mestruale ad avere un assorbente da quando hanno 12-13 anni e quindi considerano quasi il problema dell'incontinenza urinaria come un qualcosa che ci debba stare. Non è così perché altera la qualità di vita sia sociale ma anche sessuale in modo importante avere una strategia terapeutica che possa eh, rigenerare in qualche modo la situazione potrebbe essere veramente vincente. Sono ricorsa al PRP circa un anno e mezzo fa perché avevo incontinenza urinaria dopo aver avuto sei figli. Non ho avuto nessun problema da allora. Ricordo che la notte mi alzavo spesso per andare in bagno oppure se avevo un colpo di tosse o una risata troppo forte avevo perdita di urine. È stata una procedura assolutamente non dolorosa in nessun senso e di soli pochi minuti e da allora sono completamente rinata come donna e come vita sociale. In conclusione vi chiedo a entrambi la differenza tra cellule staminali e PRP, quindi plasmacellule plasma e archite, perché in realtà sembrano simili però non lo sono. Quindi i plateleti hanno le cellule staminali sono attratte direttamente dalle piastrine arricchite perché sono le proprie cellule staminali del proprio sangue e diventano quindi loro stesse attraverso questo fattore di attrazione delle piastrine arricchite un fattore di crescita, rimanendo quindi all'interno del tessuto e azionando lì il fattore del rigeneramento. Into the tissue for longer periods of time. È molto importante capire qual è il problema, inquadrarlo e capire qual è la differenza. Le plasmacellule arricchite sono un superamento delle cellule staminali in questo tipo di problematica, perché stimolano localmente la neoangiogenesi, quindi la formazione di vasi, e stimolano la produzione di staminali localmente, quindi non a livello di tutto l'organismo sono un qualcosa in più, sono veramente un superamento delle staminali. Vi ringraziamo davvero moltissimo per la vostra testimonianza, per aver anche fatto conoscere quello che poi è un, sicuramente un'innovazione importante, la tecnologia viene in aiuto alla medicina negli ultimi anni sempre di più e speriamo davvero che moltissimi pazienti possano, conoscendo queste nuove tecniche, avere miglioramenti nella propria vita sociale e anche nella vita affettiva, perché poi in realtà è anche un problema. problema proprio di coppia. Grazie mille. Grazie, Grazie a voi, Thank you